Dove sappiamo l'inglese, ma le cose scomode le chiamiamo in italiano. Questa spending review facciamo qualcosa. Non conti... Questa storia della siringa, l'ho detto anche l'altra sera, ci ossessiona. Ma perché una siringa deve costarci 5 euro? Ma andiamo a prendere quello che le paga così? Ma dobbiamo fare la riforma di Calderoni? Forse possiamo intervenire immediatamente. Il PD è diffuso in tutta Italia, isole comprese. Può attivarsi può dare l'idea che sia un partito che si mobilita, che fa campagna, che coinvolge i suoi amministratori.